Ciao ragazzi, bentornati. Oggi sono con un nuovo look in tinta co, col giallo del basso. <ride> Scherzi a parte, allora vado a rispondere alla domanda. Eh, come avevo già detto nell'ultima lezione, ho fatto una specie di sondaggio eh, dove chiedevo eh, un po' di consigli, un po' di suggerimenti eh, per nuove lezioni, quindi argomenti che siano utili eh, e eh, soprattutto per... il approfondire eh, alcune cose che magari ho trattato meno o che magari eh, vi premono di più e vi preme di più lavorarci quindi scrivete oggi vado a rispondere a una domanda che purtroppo mi sfugge ora il nome di chi l'ha fatta nel quale eh, nella quale mi, mi si chiede come eh, utilizzare le triadi scusate, vado a rileggere un attimo l'utilizzo delle triadi nel walking allora, innanzitutto eh, lo dico così a titolo informativo io ho fatto un, un libro completamente dedicato al walking quindi partendo da zero arrivando all'analisi di linee dei grandi bassisti storici Ron Carter, Ray Brown eh, e altri e a parte questo l'utilizzo delle triadi è proprio eh, probabilmente il primo concetto che si studia quando si, si inizia appunto a studiare la tecnica del walking ovvero, eh, come sapete, il walking è un tipo di accompagnamento che eh, praticamente dove il basso ha sia il ruolo ritmico eh, quindi di solito si scandiscono i quarti eh, insieme alla batteria e armonico perché siamo noi che, eh, soprattutto quando ad esempio il piano sta facendo un solo oppure il piano proprio non c'è, siamo noi che mandiamo avanti la baracca scegliendo le note su determinati accordi il primo metodo eh, appunto per fare un buon walking è partire dalle cose più semplici ovvero eh, ad esempio tonica quinta su ogni accordo, tonica terza oppure le triadi, quindi tonica terza e quinta di solito si prende un giro di accordi semplice per iniziare come può essere il famoso 2-5-1 maggiore allora, anche oggi voglio prendere una base 251 2 maggiore perché secondo me diciamo, è la cadenza più utilizzata nel, nel jazz e dintorni e soprattutto è una buona, un'ottima partenza allora andiamo a vedere cos'è il 251 maggiore. Il 251 maggiore è una cadenza dove gli accordi sono presi eh, da un'unica tonalità maggiore, appunto 251 maggiore. Quindi ad esempio se io scelgo la tonalità di La maggiore, eh, vado a prendere l'accordo costruito sul secondo grado, quindi sarà un Si minore, Si minore settima. Il quinto, accordo costruito sul quinto grado, in questo caso è un mi settima. Quindi avrò la tonica, la terza maggiore, la quinta e la settima minore. E l'accordo di risoluzione, che è un la maggiore o la maggiore settima. E questi sono i tre accordi su cui eh, vorrei lavorare oggi. Quindi 2 5 1 in la 251 maggiore di là, quindi suonerà più o meno due battute di là, una di si minore, una di mi settima e due di là. Mi serve preparazione, si chiama tensione, accordo di settima, risoluzione accordo sul primo grado. Questo è 251, ovviamente se io eh, scelgo un'altra tonalità il ragionamento è lo stesso se vado in si bemolle prendo l'accordo costruito sul secondo grado do minore sul quinto fa settima sul primo si bemolle maggiore così su tutte le tonalità ah, restiamo là le opzioni eh, di partenza per un accompagnamento un eh, walking come dicevo prima possono essere anche semplicemente Può essere semplicemente l'utilizzo di tonica e ad esempio quinta. Quindi avrò si e fa diesis sul si minore. Ovviamente vi ricordo che le note, anche se sono due, si possono suonare in varie posizioni, in varie ottave, quindi in realtà suono sempre le solite note però. Cambio eh, posizione della tastiera e cambio ottava Quindi posso girare, posso suonare all'ottava sopra, eccetera eccetera Lo stesso con le terze Quindi un'altra opzione tonica terza Quindi su Si minore avrò Si Re Su Mi maggiore Mi settima avrò Mi e Sol diesis Tonica terza maggiore E La e Do diesis sull'A, Quindi tonica terza maggiore eh, sono scordato di dire sulle quinte dicevo si e fa diesis sul si minore mi e si sul mi settima e la e mi sulla la maggiore quindi nel eh, primo esercizio che vi consiglio è quello di prendere la base il 251 maggiore potete scaricare come sempre e lavorare eh, semplicemente semplicemente per modo di dire, usando eh, queste note, quindi tonica, quinta, tonica quinta su tutti gli accordi, per un po' finché eh, sono abbastanza fluido su tutta la tastiera, poi tonica terza, eccetera. L'utilizzo delle triadi, qui vado un po' a rispondere alla domanda, eh, non è altro che appunto eh, l'unione di questi elementi che abbiamo visto, quindi avrò, si, re e fa diesis sul si minore, mi sol diesis e si su mi settima e la do diesis e mi sul la maggiore. Come ho detto nella lezione precedente, due lezioni fa, io utilizzo la tecnica delle eh, tre posizioni anche per le triadi come per le scale, quindi sul si minore Posso partire dal dito indice, suonarla così, oppure dal dito medio, o dal dito minore. Stesso sul su Mi, settima, o Mi maggiore, posso partire da una delle tre dita. E lo stesso sul La. Questo mi permette di variare. Eh, combinandole e mischiandole di suonare su tutta la tastiera. Vi ricordo anche che le triadi si possono suonare su un'ottava ma anche su più ottava, ad esempio il Mi. Ho partito dal da Mi a vuoto qui sono la prima ottava, proseguo, qui sono la seconda ottava, proseguo, qui sarei all'ottava ancora superiore. Quindi esercitatevi, eh, come dice il buon maestro Massimo Moriconi, che ha appena scritto un ragazzo sul mio forum, la cosa che serve di più nella musica sono le triadi, la conoscenza delle triadi. Concordo pienamente, con le siriadi si fa musica, si creano fill, si creano dei soli, si creano accompagnamenti eh, funzionali, eh, si scrivono brani <ride> e, e si fa anche un buon walking. Allora andiamo a vedere questo walking. Quindi studiate le serie in tutti i modi che vi vengono in mente: discendenti, ascendenti, rivolti, non rivolti. Tutto quello che ho detto nei miei libri, nelle mie lezioni precedenti. Metto la base, vi faccio vedere qualche esercizio che può essere utile, come ho detto sul 2-5-1 maggiore di là. Eccolo, 3-4, Si minore, Mi settima, La maggiore, La maggiore due battute. ora suonare le seriali. tonica, terza, quinta, tonica. solo note della triade, ora cambio l'ordine delle note terza terza terza terza cambio ritmica Mm-hmm. eccetera eccetera allora come vedete già con l'utilizzo di tre note per accordo si crea un walking eh, semplice ma eh, abbastanza fluido abbastanza scorrevole abbastanza orecchiabile quindi è un'ottima ottima partenza per poi eh, aggiungere gli elementi piano piano ovvero ad esempio potrei aggiungere la settima di ogni accordo quindi verrebbe si sì, minore settima Avrei il La in più alla triade, al Mi settima aggiungo la settima minore, quindi avrei il Re e La aggiungo il Sol diesis che è la settima maggiore. Quindi questo sarebbe un passo ancora in avanti, avrei quattro note per accordo eh, da poter sfruttare. Ovviamente questo. Passo in avanti, come poi l'aggiunta di note di passaggio, l'aggiunta di cromatismi, l'aggiunta di scale, cosiddetto working scalare, eh, andare, eh, devono venire gradualmente. Perché se non si ha bene, bene, bene in testa eh, anche solo tonica quinta eh, su tutti gli accordi, eh, è inutile andare avanti e aggiungere roba. Quindi lavorate il giusto tempo essere mesi eh, settimane anni quello che è ma meglio un walking suonato con due note per accordo che un walking con 6000 scale eh, senza fluidità senza eh, diciamo anche musicalità ecco, diciamo così quindi le triadi come dicevo prima non sono utili e fondamentali solo in generi come il pop eccetera ma anche nel walking nel jazz eh, si utilizzano e vanno utilizzate soprattutto per chi si avvicina alla tecnica del walking per l'appunto quindi ragazzi allora spero di aver risposto in maniera eh, più o meno eh, buona a questa domanda eh, sulle triadi ovviamente ci saranno altre lezioni perché è l'argomento più richiesto vi rinnovo l'invito a scrivermi quali sono anche le cover, tutorial o altri argomenti che vorreste approfondire che io tanto mi sono segnato tutto e continuerò a segnarmi tutto poi eh, nei giorni che ho più tempo vi faccio più che volentieri non mi chiedete lo slap perché sono un negato convinto proprio eh, ma qualsiasi altra cosa penso e spero umilmente di potermela cavare vi ringrazio ragazzi vi auguro anche una buona serata e al prossimo video